Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video oggi siamo qui con un nuovo format faremo la 30 out challenge la sfida consiste in 30 tiri dove partiremo più o meno dal centrocampo e sfideremo in uno contro uno il portiere che saranno alternati Francesco e Steve E qui il nostro Finica. ospite speciale, Steve Caccavale il miglior portiere della serie B di Fuzzle ragazzi no, no, no, <ride> scriveteci e insomma quanto è forte questo ragazzo in porta ragazzi, Che è una roba assurda, ma chi è che farà la challenge quest'oggi contro Francesco Di Mauro e Steve Caccavale? Oggi a fare la 30 shoutout challenge ci sarà Ayman Maizi giocatore capire, del balzo il caimano sono carichissimo di spaccare Steve cavolo e poi in cabina di regia cosa importante assieme a me per la prima sfida chi ci sarà cioè lo vogliamo dire? Cioè il lo grandissimo attesissimo Abra Calaia il mago del palazzetto dello sport di baricella che non poteva mancare eccomi ragazzi qui. ciao a tutti salve guardate chi vi abbiamo portato vi ha portato Abra Calaia con una capigliatura stupenda tra l'altro quindi lasciate like scrivetevi commentate per, per il video quindi dovete, dovete mettere like solo per quello esatto l'ha fatto solo per per voi quindi noi possiamo partire eh, come ti senti Ayman, alla vigilia di questa sfida sono stracarico di, di distruggere steve e francesco anche ma qual è il tuo obiettivo sulla 30 shot up challenge allora il mio obiettivo è provare a fare almeno la metà di gol a steve e, e francesco e, e, e, e, e 15. 15. 15 più o meno sì. anche 10 dai. Dai, allora dai. ragazzi noi possiamo partire possiamo catapultarci in questa sfida vuoi aggiungere qualcosa fra come ti senti anche tu alla vigilia di questa sfida ad affrontare Ayman maizi il caimano sarà difficile sarà difficile sia per me che per Steve. penso che possa concordare anche lui con No, eh, sì, concordo, concordo. È una sfida molto intensa, sappiamo che soprattutto te che poi lo fai praticamente tutte le settimane, tre volte a settimana più la partita, già soltanto farne cinque è molto faticoso, farne 30, chiaro che sia ancora più difficile, per questo abbiamo anche deciso di alternarci fra noi due. Comunque direi che non c'è niente da aggiungere, possiamo andare con la Chiediamo. sfida. quali sono le impressioni a Steve, cosa ti aspetti? Ti aspetti di neutralizzare il più volte possibile Iman My Z? Che aspettative hai riguardo questa sfida? Beh, sono abituato a neutralizzare Iman My Z un po' tutti i giorni praticamente, però comunque sì, ha ragione frea a dire che a livello fisico è una sfida molto difficile, comunque rimanere in piedi e coprire tutto quello spazio è abbastanza complesso. Quindi sarà molto difficile fisicamente e penso che i più difficili siano gli ultimi shot out. Yeah. Sei un po' in debito di ossigeno e quindi potrà farmi più gol ma non penso che ne faccia molti. Oh lancia la frecciatina, non penso ne farà molti. Ruba, ruba la freccia da Abra Calaia e la spara ad Antonio ragazzi. Allora ragazzi non ci resta null'altro se non andare in questa sfida, immergiamoci e possiamo dare il via Fabio che dici? Andiamo con la sfida. Andiamo in cabina di regia, andiamo! Allora ragazzi, partiremo dalla linea rossa, quindi un po' oltre il centrocampo, e avremo 7 secondi per arrivare a concludere. Ok, tutto pronto, quindi siamo in cabina di regia, andiamo a vedere come si comporterà I'm Amazing. Come si comporterà per te, Nick? Eh, da vedere, da vedere. La cosa che è un fattore molto determinante è che comunque i ragazzi giocano insieme, ci alleniamo insieme, quindi Steve potrebbe conoscere qualche... Punto forte di, di Ayman e viceversa. Sei pronto, Caimano? Vamo! Wow. Ci siamo, allora noi diamo il via ai 7 secondi di gioco. 3, 2, 1, via! Lo butta subito! Uh. la prima è eh, forte! La prima di riscaldamento! La prima di riscaldamento dicono. Non so se è una presa in giro, Caimano. Oh. No. Via! Vediamo più. Buono, c'è un'ottima chiusura di Steve. Maisy sta provando a cambiare soluzione, a cercare qualche buco, ma c'è Steve che si fa trovare ancora una volta pronto. È lì che fa un balletto, sta ballando Steve, lo sta stuzzicando, ok? Ci siamo, ci siamo. Via. Lo sfida, gli esce, esce, gli lascia distanza. Buona oh, no, guarda, ok? Ancora Steve, una volta Steve. Steve. È più difficile del previsto comunque, è. bravo Steve ad avanzare, chiudere lo specchio, è difficile comunque. Via. Parte, sì, oh palo palo, palo. ancora vinto oh, di tre palo tre volte tre pali no? <ride> tre pali <ride> ma, ma cosa è successo cosa è successo Ed è partito benissimo e l'ultimo palo è arrivato sul gong praticamente però eh, non, è, non è riuscito a finalizzare l'azione dopo quattro tiri ancora zero gol adesso diventa importante anche a livello psicologico trovare la reazione per il caimano e sbloccarsi e adesso allora vediamo il quinto tiro 3, 2. Uno, via Parte ora Maizi che vuole riscattarsi E lo fa ora Questa volta becca il palo Però è il palo interno Bravo. E adesso l'esultanza <ride> è... Quinto tiro Un gol per Ayman Maizzi Adesso vediamo che c'è lo switch in porta C'è Francesco al posto di Steve Caccavale Quindi questo potrebbe essere un vantaggio Per Ayman Maizi non conoscendolo Oltre al fatto che comunque sicuramente meno esperto, Francesco non si allena da, da Futsal tre eh, volte a eh, settimana. Sono curioso, sono curioso di vedere questa sfida perché non conoscendosi è bella, potrebbe essere molto interessante. Via! Contro lo specchio, Fred! Una volta, 5, 6... E Caimano, ricordati che se la porta non la vedi è ora di cambiare i piedi. <ride> oh, bellissimo, queste le invenzioni del mago! Via! per il caimano. Settimo tiro, prepara subito. È ancora lì. È ancora lì il caimano. 1 su 7 1 su 7 Clamoroso. 2 1 Via. Parte ora! E c'è, c'è per il riscatto. Cerca l'angolino, Maizi. Cerca l'angolino, stai usando una stessa.. No, come ti permetti? Questa no, te la farò pagare. 3, 2, 1, via parte ora Aima questo cerca di coprire lo specchio lo fa bene e lo fa ora via parte ora Aima il doppio passo oh, oh, oh. oh, oh, oh. cerca di umiliarlo e eh, oh, lo umilia lo umilia malamente e eh, poi gli dà anche il colpetto tipo oh, dai tranquillo, dai. Dai. Dai, vai, vai. stai tranquillo il colpetto da, da compagno tra virgolette L'umiliazione ci siamo Quindi, 10 2 10 tiri 3 gol Quindi adesso andiamo a, ad ascoltare Ayman Le sue impressioni dopo questi primi 10 tiri Allora Ayman hai fatto 10 tiri 3 gol Quali sono le tue impressioni? Cosa ti aspettavi? Diciamo che l'inizio mi sto riscaldando Però devo dire che i portieri comunque sono veramente bravi Tra Steve e Francesco non so chi sei più forte Cioè stai dicendo questo è il portiere più forte della, della Sento serie serie oh, eh, che si scarso Forse sono io che sono scarso E te sei forte invece Adesso Dai. i prossimi 20 tiri provo a far meglio e Speriamo bene Dai Dai Eccoci anche con Steve, quali sono state invece le tue impressioni dopo questi primi dieci tiri di Ayman? Sei stato superlativo in tante circostanze... Stato, ho avuto anche fortuna perché tre pali una dietro l'altra non mi era mai capitato cioè, nella vita. Tre pali... Però... Come hai fatto a prendere tre pali? <ride> non so anch'io... So cioè sembrava tipo uno di quei video sì, comici. Sì, sì, sì, sì, esatto. Comunque ti aspettavi questo rendimento? Um, in realtà sì, perché comunque lo conosco, quindi so che... Preferisce il destro, so che gli piace allargare. Aprendo il piattone, quindi so che devo stare attento sui tiri angolati. Infatti mi ha beffato. Io ho preso posizione, l'ho toccata col pollice, non ho alzato abbastanza la mano. Quindi, comunque si vede che ci conosciamo, ecco. Cioè, sia lui che me si vede che giochiamo insieme. Ecco. Come ti è sembrata questa 10 tiri? Sei andato un po' in difficoltà sull'ultimo tiro dove Ayman Maizek Caimano ti ha umiliato brutalmente. No, ma penso di aver sbagliato io, cioè. Se me quella è ancora una cosa un po' da calcio a 11 il fatto che io ho cercato di andare sul certo. dritto sul, sui piedi dell'avversario cercano di toglierla però lì devo rimanere in piedi e colpirli ancora allo specchio sono sicuro di questo detto questo andiamo verso la seconda manche ti aspetti di fare meglio in questi secondi 10 tiri Ayman? sì assolutamente tutto pronto si riparte con la seconda manche cosa ti aspetti Mago? qualcosa in più da Ayman? guarda secondo me sì perché si è sbloccato e ho visto che c'era un miglioramento negli ultimi tiri poi ovviamente secondo me c'è una caratteristica da tenere in considerazione cioè che i portieri ogni 5 tiri si cambiano quindi influisce anche su come ragionare, come provare a Beh, vedere i, cioè, i punti deboli comunque dei portieri. Certo. Quindi in questo caso sono curioso, però credo che secondo me possa fare meglio in questa seconda manche. Diamo il consenso ad Amen Z per partire con la seconda manche. 3, 2, 1, 1 via! ora! Uh. E cerca ancora di ancora a calciare, ma, zi, Se ti posso dare un consiglio prova a spostare la palla a destra che lo metti in difficoltà 3, 2, 1, via Parte ora, che okay, mano, doppio passo! Uh, no, prova uh, il tunnel! Via! Parte ora! Che okay, mano! Doppio passo! No! Vai uh, uh, uh. eh! Certo, uh, uh. certo, uh, uh. Ma che portiere è sì, certo. Steve! Bravissimo Steve! Restare sempre mia. in piedi a seguirlo! Sono molto bravo qua! Nelle palle. <ride> Questo inficcerà negativamente sui prossimi sabato sera, probabilmente. Adesso terzo tiro. 3, 2, 1, via. Matteo in mano. Eh beh, ma Steve sta sempre, è difficilissimo fa di gol perché cioè, incredibile. ma secondo me l'errore è non... che sta vicino troppo eh. perché Steve rimane sempre il in piedi, pietro, lo, non si abbassa lo sta lì. dritto, lo punta dritto, deve provare a stare di lato, provare a mettere in difficoltà con un cambio di direzione, col fisico essendo che c'è una distanza troppo minima nel calcio 5 rispetto al calcio non hai la possibilità di tirare quindi o tiri subito o se sei troppo vicino se tiri la sagoma e il portiere è bravo in questo caso abbiamo Steve che è da molti anni che pratica questo sport ti copra copre bene lo specchio e quindi mette in difficoltà in questo caso Ayman però certo. che in mano ce la puoi fare quindi io credo in te sì. fammi vedere qualcosa uh, una cosa che voglio chiedervi è comunque abbiamo visto Ayman concludere sempre nei primi 3-4 secondi quindi voglio chiedervi se secondo voi magari può prendersi più, più tempo fare con più calma e sfruttare tutti i 7 secondi Guarda, po', hai assolutamente ragione, è una cosa che ho tenuto in considerazione Ma conoscendo Ayman è, è un tipo di giocatore che preferisce puntare con un altro tipo di velocità eh, Se posso sì. consigliare ad Ayman appunto di cambiare strategia durante, durante i tiri E arrivare sul pallone in velocità diverse diciamo 3, 2, Bravo, uno. guarda, Zero, gli dice 0, yeah. lo sta sfugando, lo sta provocando Okay, oh, L'ha provocato 0, gli ha detto 0 Quindi la prima manche con Steve 5 tiri, 0 gol Quindi anche il duello Steve e Francesco Ora è 2 a 1 Francesco E Francesco ha già altri 5 tiri da fare 3, 2, 1 Via Parte ora 3, 4, uu! Uh, uh, bravo! Che parata! Mamma mia, che, che parata! parata e che... qui però lo stava fregando brutalmente! Certo, se posso aggiungere per adesso la miglior parata che abbiamo visto in questa figlia. Francesco è stato un, ha fatto una parata straordinaria Era già a terra Ha avuto lo scatto per lanciarsi E andare a prenderla lì Nel palo che era millimetrico il calcio Ayman è stato bravo a, sì, ad angolarla bene E comunque a differenza di, di Steve È andato a terra Secondo me Steve l'avrebbe seguito Esatto bravissimo Però comunque è stato bravo a recuperare E a lanciarsi E ci è arrivato sulla palla. 17esimo tiro 3 2 1 Via Partito ora. E' che Cerca ora le finte Cerca di eludere l'intervento 5, 6, 7, sì. finito Prende anche sì. il palo all'ottavo sì. secondo Ma poco importa insomma sì, era... prima. Adesso diciottesimo tiro Attenzione qui è l'ottavo Lo chiami o non lo chiami clean sheet Clean sheet Wow oh. Così mi piace La sfida ci rende oh. più interessanti ragazzi Via Partito ora Lei ora sta in piedi E lo neutralizza così Ma non è finita E continua Via Ora il Caimano. Palo oh! interno. Questa volta non trova neanche fortuna. È sfortunato in questo caso anche il Caimano perché... Qui aveva tirato bene È stato anche bravo Perché non è arrivato troppo sotto al portiere Come ha fatto in occasioni precedenti Ha calciato con un attimo d'anticipo Ha colto impreparato il portiere Però poi dopo la pala si è persa sul palo E conseguentemente lateralmente Quindi anche un po' di sfortuna per il a Caimano go. Che ora a si quanti... accinge a battere l'ultimo tiro Vai A quanti gol siamo Antimo? Siamo a 3 gol su 19 tiri okay, Questo è a 3 gol Quindi se questo è il ventesimo Ormai le, le aspettative del Caimano Si sono affrante Perché avevamo detto 15 gol su 30 Se non sbaglio Fabio Sì Se questa era l'aspettativa di Aiman, Adesso è già anche il fantasma del, dell'umiliazione del, del clean sheet come no. dice sempre <ride> ultimo tiro 3 2 1 via parte il keaman che spunta sempre Calcia prima e calcio fuori clean sheet incredibile seconda serie conclusa a Ora voglio andare a sentire assolutamente il Caimano, voglio vedere cosa ci dirà perché... Non ci siamo, non, non ci siamo, siamo Caimano! Però Francesco l'ha chiamato dal 5 al suo compagno perché stanno facendo una, una bellissima prestazione. Andiamo ora a sentire il Kaimano, vai Fabio. Sì. tutto quello che puoi, vamo. Ah, man questa, questa serie non è andata bene, purtroppo è stato il clean sheet. Qual è stato secondo te il motivo? Ah, diciamo che tutto dipende da me, ho fatto, ho fatto male in questa, in questa serie. Prova a, rifa Prova a rifarmi nell'ultima. I portieri copro bene la porta ma potevo fare molto, molto meglio. Volevo chiedere sì, sì. al Kaimano se posso aggiungere come mai hai fatto così tanto male secondo te, cioè rispetto alle tue aspettative iniziali, eh, conoscevi Steve, conoscevi cioè, il perché. I portieri copro bene la porta. Sai, un 1 contro uno comunque deve essere lucido eh. Io in questo momento non sono tanto lucido Quindi non sto facendo al massimo delle mie potenzialità Adesso, cosa ti aspetti di fare in questa, in questa nuova serie? Speriamo meglio mm -hmm. Sicuramente spero meglio, a meno un gol Così il record di prima di zero Siamo qua anche con i portieri Nick, cosa ne pensi della loro prestazione? Beh, devo dire che mi hanno sorpreso Mi aspettavo che il Teimano potesse fare quel qualcosina in più Però Steve è sempre rimasto in piedi Francesco ha fatto qualche piccolo errore Ma è riuscito a rimediare quasi subito quindi posso dire che secondo me sono, sono stati davvero bravi. Va bene Nica, allora adesso andiamo a chiedere anche le impressioni ai portieri, a Steve, a Francesco, iniziamo con Steve che ha fatto i primi 5, come è andata secondo te? Ma sono abbastanza contento, comunque posso dare un consiglio ad Aiman, il fatto che mi punti da centrale mi permette di mantenere il centro della porta, magari se partisse da laterale mi fa perdere sì. magari lo specchio così oppure allargandosi di più, lì diventerebbe più difficile, al momento sono riuscito a rimanere sempre abbastanza in piede, non fare grandi spostamenti, non mi Riuscire, cioè, riuscire a non perdere mai la porta quindi per il momento sta andando bene però non voglio andare vittoria sì. per te adesso sì. tu te invece cosa ne pensi sei d'accordo con quello che hai detto Steve? Sì, assolutamente, poi penso che comunque un grande malus che abbia Ayman è il fatto che siamo completamente diversi e anche il fatto che comunque il fatto che non faccia tutto bene come dovrebbe essere fatto per il ponte di calcio 5 ricrea comunque prevedibilità. La cosa importante se posso aggiungerla è che ha chiamato il shootout prima che finisse a calciare cosa da sottolineare. Grande Francesco, un applauso al successo. Andiamo ora con gli ultimi 10 shot out Staremo a vedere quale sarà l'esito della sfida Il Caimano 3 su 20 Vedremo se riuscirà a riscattarsi in questo turno E riuscirà almeno a chiudere in doppia cifra Che sarebbe fare 7 su 10 quindi è difficile Eh, Abbiamo visto Aiman a partire con l'aspettativa bassa Ha detto che ne vorrebbe fare almeno uno su 10 No vabbè, <ride> sì. Sì. Secondo me appunto, può, fare, può fare sicuramente meglio 21esimo tiro Ventunesimo shot out Ci sei Aiman? Sei pronto? Sei carico? 3 2 1 Via Oh, oh, bravo. Bravo. Oh. Cosa ha combinato <ride> qua il Caimano? Cosa ha combinato qui il Caimano? È uscito male Questo è un gol da futsal estremo proprio Perché sulla destra, sulla sinistra ah, è l'uso l'intervento sì, Comunque anche io mi aspettavo che tirasse Siccome anche Steve Invece poi si è riportata verso l'interno con la suola Siccome è stato molto bravo 3, 2, 1, via Partito uh, Prova a calciare subito, subito. Ehi già non che gli facciano palla eh, 3, okay. 2, 1 Caimano la... Via, ventitresimo tiro, in Caimano che guarda schifo sti... uh, Cosa ha fatto qualche mano? Cosa ha fatto ah. qualche mano? Cosa ha fatto qualcaimano? Si è sbloccato, Aiman. Eh, no? E gli va dalla mano. Infatti si vede che sta oh. prendendo. Sta prendendo Suola esterno e okay. ora. L'arco, qui <ride> c'è la provocazione. La seconda, volta. Alla, alla terza ti lancio, lancio sento un ginocchio incrociato e finito la stagione già da adesso, te lo dico. Provo a fare il terzo arco che vengo, vengo diretto sul ginocchio da qua. Via. Partito ora. Ma Uh bella la finta! Ayman! Steve, copre la porta! Secondo me Kaimanu sta ancora tendendo ad andare alla stessa velocità, a non cambiare direzionalità, a puntare in un altro modo e è monotono, diciamo. Dovrebbe cercare di, di metterli più in difficoltà facendo cose più varie, possiamo dire così. Sì. In adesso andiamo all'ultima parata di Steve in questa challenge. Il 25esimo tiro di Ayman Maizi. 3, 2, 1, go! Via! Allora Heimann, c'è una forza sul destro, uh, poi sul sinistro, oh, eh cavolo, sì, eh, però era, era, mm. pero, eh. era il pero, è arrivato all'ottavo, settimo e, oh, e mezzo, in realtà è arrivato a 8 e 8.20, quindi ha sforato i 7 sì. secondi sì. e quindi Purtroppo, non è valido, no, non, non lo possiamo, per, più che altro per correttezza ridere. nei riguardi degli altri adesso Andiamo con Perfetto. il set di parate di Fre, che vuole neutralizzare. Ayman Maizi, 26esimo tiro. 3, 2, 1, via. E ora porta sporta palla sul tetto, poi sul sinistro. Fre rimane in piedi. 6, Frecce. 7. Frecce. Questo te l'avrei dato robo allora, però sì. Via. Ventottesimo tiro per il sesto gol, Ayman Maizi, ca in mano. ha no lo spec, Lo fa bene, Fre in questo caso. 3, 2, 1. Via, parte ora ma caimano. Lei rimane oh, in piedi, oh, cerchi cioè, oh. di adottare la tecnica Steve. Ora <ride> eh, e poi cade no! e ce 29-5 sì. Questo è il risultato. Sì, ancora una volta, te è caduto, però è sempre bravo ad alzarsi velocemente. E quindi adesso andiamo a vedere quello che sarà l'ultimo tiro della Shoutout Challenge di Ayman Maizi 3, 2, 1, via. Parte ora, punta a 3, che rimane fermo. Attenzione, arriva il sesto gol di Anan Maisi, per l'onore arriva il sesto gol e chiude la challenge 6 su 30. Insomma, dai, si è ripreso un po', sì. a fasi estemporanee ha funzionato 3 sì, esatto. Tre gol nella prima sfida. Tre gol nell'ultima, peccato per quell'intermezzo che non è stato positivo. Si ha concluso sicuramente molto meglio di come ha iniziato. Secondo me in quest'ultimo tiro, secondo me Steve forse non, non l'avrebbe preso, secondo me. Perché comunque non ha coperto bene il primo palo. Però comunque in generale sono stati entrambi bravissimi. Anche Ayman ha migliorato molto nel corso della sfida. Adesso andiamo a sentire i loro pareri. Allora, un po 30 tiri comunque è abbastanza stancante. Senza neanche sì. fare un po' di riscaldamento. Quindi. Devo dire che i portieri sono stati veramente bravi, ma io potevo fare molto meglio. Infatti, alla prossima challenge mi rifarò. Allora, Ayman, sì, una challenge: insomma, bevi aspettate più alte inizialmente poi cosa non è funzionato principalmente qual è il problema che hai riscontrato quello più grande i piedi <ride> quello, quella è la prima cosa Steve, Steve <ride> sta morendo <ride> per terra tipo che sta rotolando no secondo me ha proprio la, la tecnica mi avvicinavo troppo al portiere a volte provavo a puntarlo quando invece potevo già tirare quando saltavo il portiere aspettavo quell'attimino in più per tirare invece lo aspettavo tiravo e poi me la prendeva diciamo che potevo fare molto molto meglio però comunque bravi portieri e... dai vediamo come fa come farà Abra Calaia Sei tanto così forte più di me Secondo questa sfida dobbiamo fare sia io che Calaia quale consiglio avresti da darci anche se consigli di Ayman ah, non so se accettarli perché avendo fatto 5 gol <ride> su 30 <ride> che consigli mi puoi dare sei sei, sei, sei scusa, sei, sei hai, hai ragione rispetto. hai ragione il mio consiglio è di guardare il portiere e in base a quello che fa provare o saltarlo oppure se lo vedi bene in posizione tirare subito adesso andiamo a sentire anche Steve e Francesco che sono stati veramente bravissimi in questa sfida. Quali sono stati i vostri pareri? Come è andato Ayman? Cosa che ha sbagliato in generale secondo voi? Secondo me nella terza parte Ayman è migliorato molto su il fatto di essere versatile, cioè di cambiare rapidamente posizione e fintare anche il tiro, infatti è riuscito a eludermi due volte riuscendo a fare delle buone finte, quindi secondo me non è andata così male perché per l'attaccante è difficile riuscire Comunque appuntare il portiere frontale E trovare comunque lo specchio della porta E la lucidità di inventare qualcosa Quindi secondo me 6 su 30 Non è un risultato scontato Cioè è un buon risultato Grazie, sì. Io penso esattamente lo stesso Io ho già detto a Diamond Secondo me fare 6 su 30 non è così male Considerando pure come arrivi ai 30 Che tra l'altro mi è venuto crescendo, però sì magari l'unica cosa è che magari portiere come me poteva essere puntato più volte secondo me, perché quello che so fuori piace sto facendo anche una assist a Calaia ma penso che lui già, già lo sapesse c è, c è. Sì. ok allora andiamo alla conclusione di questo video ringraziamo tantissimo Ayman Maizi che ha affrontato questa sfida ovviamente ringraziamo anche gli ospiti Nick a commentare e i portieri bah. noi ragazzi vi ringraziamo per aver visto questo video fino alla fine vi ricordiamo ovviamente di lasciare like al video attivare la campanellina e di iscrivervi al canale commentate come sempre fatevi sentire con il vostro supporto e noi ragazzi ci vediamo al prossimo video sì, iscrivetevi iscrivete iscrivete al canale. canale ragazzi oltre a seguire noi vi ricordiamo di seguire anche aimano su instagram come ti chiami il ah, caimano troverete qua il nome sul banner insomma seguite anche il caimano che ha fatto una challenge comunque incredibile nonostante la complessità di quest'ultima e adesso noi andiamo in chiusura grazie caimano grazie a voi grazie per l'invito e grazie a tutti